riguarda una delle saghe dei cavalieri dello zodiaco saghe con la giusta come brignani esatto. con la o esatto. Esatto. Signor Brignano signor brignani no con la o signor collao no brignano con la o le saghe sono tre i cavalieri dello zodiaco quelli di asgard e quelli di nettuno con la t o di nessuno sì. la saga di asgard quella centrale in realtà è una saga filler. ma Nonostante la saga... Vuol dire filler che è anche nella, nel manga? Esattamente. Spazio, dice, io ho detto che è un considerato uno dei migliori esempi di filler in assoluto del mondo oh, punto, pro, Nonostante questo, cioè, nonostante ci siano antagonisti particolari, profondi, situazioni molto particolari. Sono anche protagonisti eh? inediti? No. Ok. E eh, antagonisti inediti? Ah, dire. sì, certo. Tra degli sì. inserimenti di personaggi vari? Sì. Nonostante tutto ciò, nonostante il successo della saga, sì. i giapponesi l'hanno odiata mm. perché è un filler. E i giapponesi odiano i filler. Ma anch'io li sì, sì, odio eh. i filler. Hai visto i filler di sì, del sì, 99? Però Ma in è Occidente ha diciamo, avuto successo. Non in è Goku stavo, che guida una macchina. Ma perché quello è un filler, abbiamo stabilito. Esatto. Sì. Totalmente hotel, è totalmente inutile e stupido. Qua stiamo parlando proprio di una saga in cui c'era un altro nemico, altri nemici però costruita bene eh. se non torno a Manga non ti un po manco la domanda se realmente può essere una cosa che c'è un po' perché nell'anime regge nell'anime regge so, ok l'altro trivia riguarda una cosa che ho scoperto ieri ah, ovvero che c'è in uh, in progetto in uscita ormai ancora stata se... data la data un TBD esatto un tbd. una scadenza eh, ma uscirà un live action sì, basato sulla prima serie dei Cavalieri del Zodiano oh, Tra il 2020 e il 2021 c'era scritto Però scusami, i giapponesi odiano i filler? Che possiamo capire Però, però hanno... amano i live action oh, eh, Lo sappiamo che amano i live action Esiste live action di qualunque serie Sì, lo so Ma e... anche quello del Dragon Ball Esatto E quello del Dragon Ball è fatta meglio di Dragon Ball Evolution io mi a a quel Dragon Ball dove la Bombay è la reaction del giapponese esiste Dragon Ball giapponese? esiste uno giapponese, uno coreano non mi ricordo di quale parte oh. e forse anche un terzo ok non ne sono sicuro. vabbè fantastico vabbè, qui cioè, pensavo a Dragon Ball Evolution la Bombay Evolution è un adattamento cinematografico americano ah e come tutti noi sappiamo gli americani scuprano le storie si si abbastanza Detto questo, direi che possiamo chiudere qui. Qui. Credo proprio. Poiché, io non ho mai visto i video dello Zizu. Zero, proprio. Manco, cioè, solo la SIGO, infatti quando c'è la SIGO cambiamo il canale. E poiché lei ha visto ben pochi episodi, mi ha fatto domande che abbiamo scoperto che per alcune di loro tu conosci benissimo la risposta. Wow! Ricordiamo ai nostri amici da casa che tu hai due aiuti, 50 e 50, è il nostro aiuto. Abbiamo fatto domande secondo me sia troppo semplici che estremamente difficili. Ah, giusto. Cioè, non credo ci sia una via di mezzo, cioè quelle, quelle domande da tre punti. Alcuni sono da un punto, alcuni da cinque. Da da sono una via di mezzo. Però siccome non, non eh. c'era. dopo fare lo classico schema, cioè messo da tre punti, giusto perché che la spawn. abbiamo finito quelle da 5 Ok. Eh. Anche quelle da uno. Allora, ha senso, ha senso, inizio io con una domanda da un punto Molto semplice da questa, però fammi leggere le risposte eh. Allora, chi è la reincarnazione della DIA Atena? Della DIA? Scusi, addia è un'altra cosa dea. <ride> addia Addiei Av Avete capito Di giusto? Breaking Bad A Andromeda B a, B, C, Castalia, D, Isabella Puoi rivedere la domanda? Chi è la reincarnazione della dea? Ah, dea. sono tutti che andrò, e questo la spiegherebbe dea. perché sì. sembrava. Lei di Isabella Lei di Isabella, quindi la D la accendiamo, la confermo È quella giusta, Grazie E eh, hai un punto eh. Passiamo alla domanda a tre punti, adesso detto che Dove è nato il cavaliere del cigno? Ok, so A, Germania B, Russia C, Turchia D, Creta Russia Ed è la tua risposta definitiva? Russia come quella di Ossetia? Ma non è Di... Come si chiama sì, ti spiace in due Io ti spiace in due L'avevo spazzata di te? Ah c'è di Mi dispiace l'hai indovinata okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Allora, allora, all È andamogica Ricordo il cigno Il cigno, il cigno, il freddo, il ghiaccio Il ghiaccio dov'è? In Russia, in Siberia Ma non mi è che il cigno c'è il freddo Comunque fai il tuo cigno Lanciava le cose di ghiaccio E si è vero, c'è le cose di ghiaccio Quindi c'è arrivato alla Siberia uh. E poi devi Mi dobbiamo realtà... mettere andarti, polo nord. Lo so, polo, Ma sud, sud, polo sud. Nord! <ride> Ma lascia il polo nord! Ma tu Al freddo Sì, sai. al cielo come Gesù Cristo! No. Una domanda che tu secondo me non sai. Dovresti sapere, no? È difficile. Quale sarebbe dovuto essere il nome originale di Pegasus? A. Ah, G. No, quello che si può fare! Ricordiamo? Di vedere Gin Blotti a proposito Bing, Bing, C, Ring, D, Sing Io non lo so, non ho più idea. Diciamo questo è il nome che l'autore aveva pensato per la diciamo. Sì, sì, E poi ha cambiato in... Ha cambiato in... Capita in 6. In 6, ha cambiato in 6. Vedete i nomi Gin, Bing, Ring, Sing Avrebbe cambiato proprio tutte le sorti esatto. della serie, lo <ride> stesso altro nome. Forse... In realtà, chiamato Pegasus Lo chiamato no. -rin. come... Sì. Ring. G. Ring. Come Ring D. O Sing. Allora, dato che non lo so, ma siamo agli inizi. Sì, tutto. Sì. E dico. Sì. E' un cambio, va un Dico da D Sì è la tua risposta definitiva Sì La vuoi accendere? E ci provo Questa l'hai sbagliata sì. No, non c'è Rin Rin? E' la Rin, che Rin dovrebbe essere poi l'altro tratto dal nome di una stella un di una stellazione <ride> eh. <ride> Vabbè, da tre punti. Sabba, quale sì. canale tv trasmise tutti gli episodi senza censure? GXT Italia 1, Canal Jimmy Gay TV. Aspetta, ah, la domanda è quale canale tv trasmise per la prima volta ah, giusto, tutti gli episodi senza censure? Esatto. Senza censure? Sì, sì no, no, non censurato. Perché quella che abbiamo visto su MediaSet è stata censurata. Bravo! Bravissima! Sì, Congratulazioni! Oh, allora, quindi la Pino! Quindi ti rimane GXT, canal Jimmy e KTP! Che non ho dato KTP non penso! E' proprio GATV, sì! non ci sono inventati! Allora, ti dico questa cosa, tutti questi canali hanno trasmesso in qualche modo I canali. i canali Tutti! Ma quale è stato il primo a aver trasmesso? Tutti gli episodi senza censure. a ah, GXT. G'è e gxd a ah, la tua risposta definitiva. Sì. La vuoi accendere? Sì. Ed è sbagliata. E... tutti hanno trasmesso. Nonostante il mio aiuto involontario. Esatto. <ride> Italia 1. U... <laughs> allora, l'odio, come tu hai detto, li ha trasmessi in... senza censure, ma non tutti. Sì. Italia 1 fu la prima che trasmette tutti gli episodi censurati, okay. poi Brava, il canal dai, Jimmy dai. li ha trasmessi per la prima volta senza censure e tutta la serie completa, seguita se non ricordo male, GTV e GXT, o viceversa, non sì, mi ricordo. ricordo GXT. Molto bene, ti vuoi far recuperare qualche punto, perché mi sa che è andato un po' malino. Beh, domanda domanda da tre punti, così tutti riscaldi, se non me questa tu la devi sapere per forza quale tra queste tipologie di cavalieri non esiste A cavalieri oscuri B cavalieri di bronzo C cavalieri di Hades D cavalieri di Nettuno nessuno cavalieri oscuri sì. sono i cavalieri neri non sono i cavalieri oscuri Se ricordiamo il Cavalieri oscuro è ma esattamente è lui <ride> i cavalieri di bronzo ci sono ovviamente i cavalieri di Nettuno Saga, sì, quindi c'è sicuramente. Ok, Quelli di Ade è quello subito, si. Sì. Visto che è il dubbio su due può utilizzare il ma no. <ride> hai provato? Ah no? No! Io mi butto quindi se sì, mi dico ah, Diciamo che questo tubo tardi non è stato molto fortunato, però io vado con la legge e ti dico, è la tua risposta definitiva? Sì. La vuoi accendere? E questo è una eh. <ride> Non, non è era battuta! Ma perché Ma... ti sei confuso? Sei no, perché, ade. perché prima avevo capito Hades Io avevo scritto adesso. Ades. Ades. No invece ade, ades. Ades. Ades. Non so, io Ho trovato Hades e ho scritto Hades Dovrebbe essere Hades Infatti inizialmente no. non avevo capito se tu avessi detto Hades o Ares Ok ok ok Com... Ok si Bene allora L'autore ha detto che ognuno dei personaggi all'interno del suo manga e anime hanno degli hobby. Quali sono? Qual è l'hobby di Pegasus? A scrivere poemi, B. Lotta greco-romana. C giocare a calcio d suonare la chitarra. Che viene specificato, cioè, si vede in un episodio Pegasus che fa una cosa. <ride> Di quanti punti è? 3 No oh, no scusami 5 Io ho una vaga idea 55 okay, Stiamo un secondo eh Il computer sta elaborando E tanto comunque ci può arrivare lo stesso Cioè comunque è... allora, rimane la B e la D Lotta greco-romana Suona la chitarra questo punto cosa ti ricordavi? Così, diciamo per gli amici che giocavo a calcio? Eh, no, però ti ricordavi bene. No, ti ricordavi bene, no. ben. era di qualcun altro. Questo eh, si, sì, eh, allora, era un un associato un un no a tutti quanti il fatto che tutti i personaggi giocassero un pochettino, pochettino a calcio. Io per questo te l'ho voluto togliere. Sì, eh, me lo davo ieri. Quindi in questo caso dovrà eh. suonare le chitarre. Non mi ricordo nessuna scena in cui io suoni la chitarra. se anche se potrebbe essere. Attenzione, dico la volta greco-romana. Non cascare almeno la carico di di mi organizziamo anche le lingue del tecnologo ma io sono quella suona la chitarra però quello suona la chitarra B C'è solo Shige, Shigeru Shigeru Aoba suona la chitarra quindi secondo te la B? secondo me sì ok è la tua risposta definitiva? sì la puoi accendere? e sei cascato nel nostro canale eh. e la chitarra? E lei mi ha fatto vedere proprio la scena mi ha fatto vedere. C'è cioè, proprio l'immagine di lui con la chitarra, il Pegasus. Manda un punto così facile. No? Così devi copiare qualche pondicina. Perché se no ando un po' malino. Eh, lo so, i cavalieri sono un po' particolari. Sono un po' complessi. Quale fu la prima nazione occidentale a trasmettere il cavaliere? È eh. stato un punto, si sì. va. Oh se la prima notizia che ah, trova allora vedi la prima notizia che cioè, trova la prima notizia che trova non oh, puoi sbagliare perché questo devi, cioè da questo uh, cambia, cambierà, cambia cambia tutto cambia tutto, tutto. Ah, cambia come noi coca riuscita ah, non lo sapevo ma non lo sapevo ma non lo sapevo ma non lo sapevo cioè lei ha, ha fatto queste ah, le domande eh. <ride> a Italia b Germania c Spagna d Francia ma non voglio se vuoi usare il nostro aiuto Sì, si posso fare una domanda da un bu <ride> vabbè effettivamente è un bu Italia, Germania, Francia, Spagna. Oh, pensa bene. Io vorrei lo zolino, ma. Dall'86 all'89 in Giappone. Dall'90 in Ecco perché mi ricordavo 88, perché 88 è la prima volta che fu trasmesso in Occidente. 90 in Italia, 88. Prima di arrivare La Germania, la Spagna o la Francia? Oh, l'Italia, forse l'Italia fu la prima, ti aspettate. Ma pensa anche al tipo di tematica comunque. Che si tratta. Cosa per potrebbe... fine? Cosa potrebbe? Che nazione <ride> no, è via? Uh, ti fanno da un punto, Vabbè, diciamo, qua. Germania. Germania, la B, è la tua risposta definitiva. Sì. La vuoi accendere? È, Francia. È, Francia. è la Francia perché il primo paese occidentale, al di fuori proprio del, dell'Asia, dei paesi dell orientali, è stata la Francia. Che gli diede quel nome di Ca non le... Le Cavalier Lo le... cavalier non le... esatto. E poi tutti l'hanno copiato e l'hanno tradotto letterale. La, il tra, cioè il titolo che avevano messo in inglese. Infatti, paese. in inglese si chiama Sensei Knights of the Zodiac e eh, è, è, è tutto deriva perché tu sei di francese a mettergli questo titolo. Se no, sì, non l'avremmo la mai conosciuto come i Cavalieri dello Z. Mi dispiace. E pensavo, lo sa cioè, da un punto. Perché pensavo fosse una cosa. Oh, che... <ride> no, no, invece non erano i tedeschi. Non è Domanda da tre punti. E io spero che tu la sappia a questo punto. Perché ho qualche difficoltà. Eh? Abbastanza. Come si chiama l'anime o il manga? Senza idea. Senza Tuttavia, cosa significa letteralmente Seia? Proprio che significa? A. Pianeta. B. Stella cadente. C Via Lattea. D. Costellazione. Non ci puoi arrivare. Oh, no. Ma cosa hai studiato? L'anime, le puntate, ah. cioè, l'anime. Ma questa, ma tu per, scusi, quando vai a vedere Pegasus, è informazione seria. Significa che l'ho trovato, l'ho trovato io. Non ho mai visto. niente, costellazione. Costellazione, quindi la D. Sì. Sei sicuro? Eh, sì. sicuro che sì. dare anche il nostro aiuto? Da quanti punti? 3 punti. Ancora ce n'è da 5. No, stella cadente. Sì, poi mm. Pianeta, via l'altra costellazione. Sei, è lui, il movie, protagonista. Cosa potrebbe essere? Qual è la costellazione? Costellazione. E' la oh, tua risposta definita La vuoi accendere? Sì. E' sbagliato. Il testo paragrafo di Pegasus, su Wikipedia Questa è stata inventata da lui, che l'ho trovata no, in teoria. Non so, ciao, la produzione. Sensei è... Che è la costellazione? No, no è la costellazione san. santa o stella cadente santa, e eh, non mi suonavo vabbè eh cose in mente perché... e poi quando dice stella cadente santa la santa stella cadente cente tipo uh, stella cometa si sì, eh, no, me, no però bella. in inglese santo utilizzato come aggettivo non è saint ma holy perché ah, ah, saint è tipo qualcosa sans santino si San San Diego, sì, santo si sì. comunque il santo <ride> <ride> Ma dice che non lo serve, non lo non lo so, ma lo so, non lo scudo. Ma non lo so, non so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo non lo so, non so, non lo non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non questa è una domanda specifica oh, sull'anime in quale 11? episodio nell'episodio 11 <ride> <ride> di quale poeta viene citato un sonetto? c'è proprio un goletto delle... a parte che comunque tu sai alcune cose no. aspetta aspetta, aspetta. se poi ti posso posso leggerti c'è bisogno però ragiona non, non ma è stato sta eh. Non è dei 5 punti comunque Dante Alighieri Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, Francesco Petrarca. <ride> episodio 1 Da ieri viene citato. Si, sì, ma quando me Giacomo Leopardi mi pare anche. Eh, vengono citati un po' tutti. Quindi. Ma quale è l'undicesimo episodio? E tu pensi che l'undicesimo episodio? E poi mi hai posso... trovato sull'anime! Posso leggere quello che c'è scritto così magari. Con cui ho preso il blocchetto dove avevo scritto tutto e comunque sarebbe spirito guerriero che intramiruppe che, che sarebbe la bella, che intramir. Fu detto da Dante, Dante Ugo Fosco, Giacomo Lopardi o Francesco Petrarca. Puoi chiedere anche il nostro non so ci sono.. Solo... Che... Il nostro Idolo non mi sono detto. <ride> ok. Come hai detto tu, è vero, vengono citati un po' tutti. Ma io pensavo comunque tu nelle trivia di concentrarsi su questa cosa del doppiaggio e eh, dell'adattamento italiano, visto che era questa cosa... No, ce ne sono troppo. Quindi, mm, è come hai detto tu, ci sono varie cose. Però nell'episodio 11 in particolare, chi è che può parlare di guerriero tra leopardi che tu più o meno ti dico semplicemente leopardi più romandi e eh, depresso francesco petrarca il eh, canzoniere pure anche lui era in fase alterna un pochettino perso, innamorato perso ieri, non fincava lo sappiamo tanti ieri ce ne sono di però tratte dall'inferno Certo, sì, sì. però pi, pi, principalmente, esatto. principalmente i Dante vengono citati proprio tratti da dal, dall'inferno comunque dalla, dalla commedia. No, il quale stiamo parlando di sonetti. Sonetto, la risposta è una domanda, sonetto. Dante scrive sonetti, e il termoscopo. Ah, B. Io già ho parlato. È la tua risposta definitiva? <ride> sì, La vuoi accendere? Sì. Esatto. Io sono un... eccitato, non un po' facciamo un'altra domanda dai, 5 punti così tu visto, visto che tu sei nel. Ce ne spariamo tutte così, Sei nel, nel mood mm. Questa l'ho inventata io mm. Che è, è da 5 punti però credo che valga 7 No, valga ah, 1 no. no, quella che valevano di più Era questa qua appunto D'episodio eh, eh. abbiamo No In che giorno na quella bella A sì. 5 marzo B 10, 10 giugno c3 ottobre, D primo dicembre. Qua. Ah ok, questo è il 1.000. Ma io questa qua, nelle Wikipedia, bellina, pegasus ultima riga. giorno non so perché, non mi ricordo, io mi ricordo... Non so perché ho questo ricordo di marzo. Mm. Quando tu hai detto la domanda io ho pensato marzo. Non so perché marzo è il mese marzo, si sa. Il mese pazzo. Grazie a te. Però c'è anche io direi che fidarti al 100% nella tua memoria fino a un certo punto. Secondo me sì, ok. È la tua risposta definitiva? Sì. La vuoi accendere? E sei cascato nel nostro crede. Diciamo io mi focalizzerei su una cosa. Qual è l'insegno generale in tutti questi giorni e mesi? Forse dove ci vuoi arrivare? Beh, 5 male, sì. marzo, qual è? Cioè, il è vero, così ci arrivi Ok, il eh, 10 di 10 giugno lo sai Beh, allora, marzo è o di Cos'è, ma di 10 E' genio Gemelli, gemelli. A 8 ottobre cos'è? 3 ottobre Bilangio 5 marzo? Eh, ti avevo detto pesci Pesci Primo... Sagittario Sagittario Sagittario, Sagittario. esatto Comunque è finita, io stiamo dando aiuti <ride> È, è disperato cioè, no, Perché mi ricordavo Marzo, non so io, sto cercando di collegare Marzo a qualcos'altro Però erano collegati ai pesci agari, Sì, Andrea, infatti, lo eh? colleghi ai pesci Sì, sì, però io sto cercando di collegare ancora a Qualcos'altro non, non, no, non voglio cercare nient'altro Collega no. Pegasus sia, Pegasus La costellazione di Pegasus Pegasus a Mi Viscia No. Quindi dico 1 dicembre. Ma che dice il primo dicembre? Insegniamo alle persone della casa che il primo di ogni mese non dice uno ma primo. No, ok. L'1 dicembre? Non c'è il 1, dicembre, è più, dice, vabbè, è il primo dicembre. Sei sicuro che sia la D? Ma ovviamente no, ma sì. Non la vuoi accendere? Sì. Ed è giusto. Ed è giusto, perché comunque più che le ali direi il corpo da cioè, mezzo cavallo visto che il Sagittario è un no, centauro. Ma lui prende l'armatura di Sagittario Anche questo <ride> vabbè ah cosa devi averlo per forza è. Qual è il termine per indicare le armature? A Dress B unif Uniform Uniform C Claw di Armor Terminale ah oh, ma lo dicono nell'anime nell cioè come è chiamata? l'armatura è chiamata in un modo armatura italiano no okay, nella versione originale definita spero come. armor mm. diciamo che armor è un po' bait. ho capito ma in italiano è armatura eh, okay. eh si sì, ma però è tuoi problemi problema. <ride> non è il problema c'hai cioè, noi che posso ricomogliamo in ma io, che sono l'antiquacquato gli ci sono i prossimi simpson dress ah <ride> perchè? allora dress letteralmente cioè in inglese letteralmente deve essere armor sì. Perché è un'armatura ma cos'è la cosa più neutra? Fra tutti qua n'è uno che è neutro mm. che serve per indicare tutto in realtà Cosmoff. è neutro? Clothes, cioè cos'è? Gli abiti, le cose, li chiami Clots, cioè non lo chiami proprio subito Dress, go, eh, cosa si chiama? Vabbè, ma... Closs! è la tua risposta C definitiva! Si! La vuoi accendere? <ride> Ed, <è giusto. ride> <ride> Ed è giusto! Ed è giusto! è <ride> giusta! Tra l'altro, <ride> lo screen, <ride> sai come si chiama? Mm. The Box Cloth! <ride> oh, ti, ti giuro! Ma comunque era una sai che si trovava in un super... Sto prendendo in giro! Dai, guarda qui! Questa cosa, è detta, cioè... È detta due, Con quale arco narrativo si conclude concludono? A di Nettuno, B di Ade, C di Zeus, D di... di Asgard. Mi dico, perché S d d d d S mi sa, no? Perché Perché no? di Asgard Ah, no? Perché di... Perché no? Perché no? Perché no? bene, no? Perché no? Perché no? Perché Ah, la risposta di Nettuno. Ah, la risposta è di la puoi Perfetto. Ed è giusta Ah. Perché comunque in realtà l'anime si conclude con quello di Nettuno. Di Nettuno. Ma in realtà poi il manga vanno più avanti si conclude con quello di Ade. Quindi forse per questo tu non ti ricordavi tantissimo. No, mi ricordavo di essere il personaggio. Non mi ricordavo i la idea di Ade. No, mi fai tre domande. Semplicemente una da uno. Una da tre una da cinque. In ordine. Non lo so, non penso, decidere lei. Non lo so. Vabbè. Mm. Da 5 punti. E mm. di cultura generale. di mm. cultura te. generale. Ti <ride> devi <ride> concentrare, cioè, aspetta, concentrati, Ma te lo Uno di questa è pronto. Ah! Beh, questa la sa Vai, la sua! Allora ah, ah, esiste un Guinness World Record B. La prima rete a trasmetterlo fu Europa 7. E C. La saga di Asgard non esiste nel manga. D. Kurumada era contrario all'anime. Guarda queste cioè, Ugole... cose. una è falsa e le altre sono vere. Sì. Sono tutte vere tranne una. Te le ripeto. Esiste un Guinness World Record. La prima rete a trasmetterla fu Europa 7. In Italia, sì. La saga di Asgard non esiste nel manga. E poi l'autore era un po' contrario, restio alla creazione dell'anime. Allora, sposa, cioè, il fatto che lui fosse contrario? Non ne ho idea. Ma la prima rete in Italia fu Morgan TV. Quindi. Quindi non è Europa 7. Quindi, che fa solo Europa 7? D, e la tua risposta è definitiva la vuoi accendere bravo, hai visto? non <ride> pensavo che l'autore fosse contrario? Beh, ha detto lei sì eh. sì, leggendo, documentando il mio paro inizialmente paolo, lui era contrario lui era, era contrario a fare all'anime non lo voleva fare però per non, per non opporsi alla classica perché per purtroppo è tradizione avere il manga e la disposizione in anime ha detto facciamo e poi alla fine l'anime ha avuto più successo del manga tra l'altro volgo l'occasione per salutare no, di fare un trivia in questa circostanza Sempre che ha trovato lei io cioè, sto rubando le sue idee <ride> perché praticamente la Toei animation conosciuta anche la mafia giapponese gli è proprio di sì No no, no non gli piacevano i disegni delle armature Esatto e le ha volute cambiare E le ha fatte anche colorate tutte le... ha fatto particolari <ride> Quindi ha fatto... non pensavo ci fosse un contrasto Pensavo anzi che lui avesse Spinto la cosa. Faccio una domanda a un punto che forse è un mm. po' difficilotta. Forse. Forse un po' difficilotta. Ma in teoria, se cioè lui sapeva degli uAV, delle cose, deve sapere... anche Cos'è l'A Gigantomachia associata ai cavalieri di Adonzo Diablo? Gigantomachia. Di cosa si tratta? Cos'è l'A Gigantomachia? A, punto? è un romanzo. B, un gioco di carte collezionate. C, un lungometraggio un manga speciale mi sto sempre nel schermo del sei si sicuro ma. potrebbe essere il gioco di carte che metti se mettessi l'attacco difesa non so come funziona questo ma è un mettere trappola il gioco di carte c'è c'è il gioco di carte il e si chiama chiedo Morti? però pensa al nome Gigato, ma chi è Gigato? È sto cercando di associarlo. <sì> giusto, è <sì> giusto. <Sì> romanzo? È la tua risposta definitiva? È da un punto, ma insomma è più che perso, si. la Wedging, sì. Ed è esatta, è il romanzo. Bravo! Ultima domanda da tre punti. Da tre punti? L'ultima domanda, dopodiché. Io Quindi, io, ho, e questa, dire, no, questa è una domanda proprio se del. Isabella. Del, del manga? manga, del manga <ride> <dell 'angolo. ride> Poi sai del manga? No, del manga, si, sì, certo. Secondo Chi è il, succe il successore di Shaga, il cavaliere d'oro della vergine? Chi è il. Mm, il il prescindente. Esatto. Ah. dove <ride> ho che ho perso il segno. Vabbè, ecco, qua. Ah, qua. ok. Okay. A Pegasus B Crystal C Andromeda D Sirio: siccome vergine mi verrebbe da dire Andromeda, assentimento, giusto? Eh? Riflette chi è il vero fa ridere come gol. Tu capisci che associare ah, Andromeda al segno della vergine è un pochettino Dei, vabbè. Allora, vista cioè... di Cigno, non era con la vergine, questo non lo ricordo ricordo con chi era con Era pesci o era acquario. Mm, un altro mm. Ma con l'acqua, per il destino dell'acquario, Poi l'altro di era, era Pegasus And e Sagittarius. C. Andromeda e Sirio. Sirio il dragone. Non lo so, dico Andromeda. C. Assenttimento. sì si, sì. È... Esatto! In, uh, in tale circostanza dobbiamo necessariamente darti la grazia. Eh. 10 punti? No. Ah no. No, no, no. no. no. no. no. no. Che nonostante tutto comunque le alcool le indovinate, no. eh. Ma non sei in fondo alla classifica, che ancora io conquisto il, il fondo della classifica, <ride> <Il> fondo seriamente. <ride> yeah. Mi sarei arrabbiato, cioè ti ho regalato tanti punti perché non volevo che tu andassi su... sotto No, voglio io essere. Visto <ride> che io non ho potuto raggiungere la cima perché lei ha sbagliato tutti con Pokémon, e sono ha aggualizzato, ah, sì. certifichiamo, no, è Firmato 28 punti. Vabbè, dai, eh, non tutto rispetto. Pensavo peggio. Su Sanseya. <ride> Capitan I Sanseya o Sanseya? Io dico Capitan Seiya. Quello è Capitan Tsubasa. No, è Capitan Tsubasa e Senseiya, è, è l'unico crossover che ho impiegato io. Che sarà prossimamente disponibile su YouTube. In cui parteciperanno anche i, i, i Power Rangers. È nata Ninja. Visto che loro già hanno... E sai che faranno un cammino speciale? <ride> Stan lì da l'oltre L'onnipotente Stan lì. No. Io, no, l'annipotente <ride> Topolino. Non fare quel nome che ti batte. E ci vediamo con il nostro prossimo e ultimo episodio... Degli anime della nostra infanzia. Di cui parlerò di Inuyasha. Non sarò come questi due s- perché dico Inuyashi e poi esco con un altro nome. Perché Inuyashi si chiama Inuyashi in giapponese, Inuyashi in Italia, Inuyashi in, in Inghilterra, eccetera, eccetera. eccetera. E lo scopriremo poi nel prossimo episodio. Ma chi è Inuyasha? Uno sfigato. No, no, è uno figo. Se sì, lasciamo perdere la trama. E poi... Vabbè. Grazie ne per averci seguito e ci rivediamo <ride> la prossima settimana. Ciao,